Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa copertina per neonati eh, che io ho deciso di chiamare copertina cristalli blu. Allora, a differenza delle solite copertine, io non eh, cerco di utilizzare dei filati diversi, quindi non il classico 100 lana lanamerinos. Mi piace poter utilizzare dei filati nuovi ma comunque adattissimi per bambini eh, e questa volta ho deciso di optare per il filato della Mistrico Filati linea ispanico. Il colore che ho scelto io è lo zero. Ed è questo blu uh, chiaro in, uh, sul sito, incentando con i filati c'è anche un blu scuro, quindi io ho utilizzato questo chiaro che è lo 08. E, ed è formato tra 45% lana, Merinos, 40% micofibra PC, 15% poliammide. Ogni gomitolo da 100 grammi misura 100 metri. Io ho lavorato con un il numero 6, e ho utilizzato quattro di questi gomitoli. E la copertina mi è venuta larga, 40, uh, 65 cm, lunga 85 cm. La lavorazione è semplicissima e viene fuori come vedete queste sorte di x, per questo io ho deciso di chiamarlo dei cristalli perché da lontano ricordano dei piccoli cristalli e per, per ottenere questa lavorazione si vanno a lavorare quattro giri che vanno sempre ripetuti. Sono molto semplici e quello più complicato se così vogliamo chiamarlo è il 3, quello dove si usa per poter formare le x, mentre i primi due e il quarto sono semplici giri di maglie alte quindi veramente molto semplice è il terzo giro quello che può dare un po' più di difficoltà ma in realtà è semplicissimo perché ve lo spiego già un attimo ma poi lo vedremo bene nel tutorial si vanno a fare delle lunghe eh, de si va a tirare il filo andando due giri sotto quindi si salta il secondo giro si entra nel primo e si tira il filo facendo poi la maglia alta ad incrocio poi nel video tutorial ve lo spiego bene ma volevo spiegarvelo già qui io ho utilizzato questi colori che vi eh, lascio il link in descrizione eh, del sito: incentando con i filati, per poi acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Come vi ho detto, io ho usato questo blu, ma c'è anche un blu note, c'è un ottanio Se volete fare una copertina per maschietti, se volete fare una copertina neutrale, c'è il tortora, c'è il grigio, ma se lo volete fare per la femminuccia, c'è anche un lilla e un viola, che sono veramente perfetti. Mi piace l'aver usato questo filato perché, comunque, vedete la copertina è bella morbida, ma è anche bella calda e soprattutto non è molto forata, dato che appunto ho fatto tutto maglie alte quindi anche abbastanza eh, chiusa quindi è perfetta per essere una copertina invernale eh, da mettere nella carrozzina se fate le mie misure che vi ripeto sono 65 85 o la potete fare anche più larga e più lunga se la volete usare anche nel lettino detto ciò mi raccomando se decidete di utilizzare di, di realizzare questa copertina mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook concentrando con elsa o sul gruppo facebook la libertà di un e sferuzzare altrimenti potete taggarmi sulla pagina facebook Merceria Coleti o su Instagram Uncentando con i filati, se avete acquistato lo stesso stesso filato tramite la merceria Coleti o sul sito Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Ah, non vi ho detto una cosa: io non ho fatto alcun tipo di bordino, ma nel caso voi volete fare un, un bordino o comunque la volete fare più grande, vi dico già che dovete andare a prendere un gomitolo in più perché io del quarto gomitolo ho utilizzato del tutto il filato, me ne è avanzato veramente pochissimo. Quindi, se dovete fare una coperta. Um, un bordino o se dovete farla più grande vi conviene acquistare un gomitolo in più, magari utilizzando in questo caso un colore più scuro uh, in modo tale da poter fare il bordino che stacchi. E io vi consiglio o un bordino di maglie basse o un bordino di ventagli. Quindi, noi ripetiamo, ci vediamo al prossimo video tutorial realizzare la nostra copertina per neonati ho deciso di utilizzare il filato ispanico della mistrico filati il colore che ho scelto io è lo 08 che è un blu chiaro mi raccomando state attenti perché sul sito di un centano con i filati c'è anche un blu notte il mio colore è lo 08 detto ciò Uh, io lavorerò con l'uncetto il numero 6 e qui ho montato 18 catenelle per farvi vedere il campione ma in realtà nella mia uh, Copertina andrò a montare 64 eh, 66 catenelle per avere una copertina larga almeno 65 centimetri la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 più 2 catenelle che servono per avere L'inizio uguale alla fine quindi mi raccomando se dovete farla un po più stretta o volete farla più larga andate ad aumentare sempre un multiplo di 4 a cui poi aggiunge alla fine 2 catenelle detto ciò possiamo iniziare vi faccio vedere come fare il primo giro che è semplicissimo perché nel primo giro andremo a fare due catenelle che sono la nostra prima maglia alta salto la prima delle 18 maglie alte entro nella seconda e vado a fare una maglia alta continuo così per tutto il primo giro andando a fare una maglia alta in ogni catenella in questa maniera il primo giro semplicissimo vado a fare una maglia alta in ogni catenella. Ho terminato il primo giro e ho fatto quindi le 18 maglie alte, secondo giro, di nuovo, semplicissimo, perché andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi 3 catenelle: che sono nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale nel caso del mio campione, di 18 maglie alte. Quindi continuo così per tutto il mio secondo giro. Terminato il secondo giro vi farò vedere come fare il terzo allora io ho terminato il secondo giro adesso però ho cambiato colore il terzo giro ve lo farò, ve lo farò vedere con questo colore viola perché col blu l'avevo registrato ma mi sono accorta che non si vede benissimo e siccome bisogna, voglio che si veda bene ogni movimento eh, perché il terzo alla fine è l'unico giro un po più eh, complicato mettiamola così preferisco farvelo vedere con un altro colore un po più chiaro che eh, è sempre l'ispanico quindi terminato il secondo giro tutte di maglie alte scusa esposto un po la telecamera ecco possiamo andare a fare il terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre vado nella catenella nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta adesso prendo il filo salto la terza salto la quarta maglia alta vado in corrispondenza della quarta maglia alta però nel primo giro quindi qui vedete qui è la quarta maglia del primo del secondo giro questa è la quarta maglia del primo giro entro tra la quarta e la quinta maglia alta con l'uncinetto prendo il filo ed esco in questa maniera e adesso posso andare a fare la mia maglia alta quindi prendo il filo esco da due prendo il filo esco da tre prendo il filo adesso torno al primo giro, quindi salto il secondo e torno il primo giro dove ho fatto la maglia alta eh, lunga, quindi qui vado a contare le maglie alte del primo giro tornando indietro, quindi io sono entrata dalla quarta e la quinta, contro, conto la quarta, conto la terza, vado tra la terza e la seconda, entro con l'uncinetto, prendo il filo, tiro e di nuovo vado a fare una maglia alta vedete ho realizzato così la mia x Facciamola ancora scusate mi tiro un po di filo perché così non so litigarci una continuazione vado nella maglia alta successiva che quindi sarebbe la sesta e vado a fare una maglia alta vado nella maglia alta successiva e alizio una maglia alta e adesso prendo il filo salto la maglia alta vedo in quella successiva non entro dentro ma scivolo giù vedete una due scivolo in quella sotto entro tra quella e quella successiva che sarebbe la mia 1 2 3 4 5 6 7 8 entro tra l'ottava e la nona maglia alta prendo il filo tiro ed esco e vado a fare la mia maglia alta prendo il filo dove ho fatto la maglia alta lunga, c'è cioè l'ottava maglia alta, torno indietro nella settima, entro tra la settima e la sesta sempre nel primo giro, tiro e vado di nuovo a fare la mia maglia alta. Ancora due maglie alte, una ogni maglia alta successiva, quindi una e due. Prendo il filo, salto la maglia successiva, nella, nella, eh, vado in quell'altra ancora, scendo giù entro tra la maglia alta e quella successiva e vado a fare una maglia alta in crocio ancora prendo il filo torno indietro dove ho fatto la maglia alta quindi qui conto due maglie alte indietro 1 e 2 entro tra la seconda e la terza andando verso la destra e vado a fare una maglia alta incrocio Ancora due maglie alte, una e due, e di nuovo prendo il filo, salto una maglia alta. Vado della maglia alta successiva, scendo giù nella prima maglia nel primo giro, vado tra quella maglia alta in corrispondenza e la successiva. Prendo il filo, tiro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo. Conto due maglie alte all'indietro partendo dalla maglia alta lunga quindi una e due, prendo il filo, tiro ed esco e vado a fare un'altra maglia alta niente, il filo oggi, proprio, non mi vuole dare una mano. Scusatemi, ecco, vedete, ho creato così, le mie X continuo questo per tutto il giro quindi si vanno a fare due maglie alte normale e la maglia X ricordandosi di entrare sempre nel primo giro anche quando andremo a fare gli altri giri gli altri, gli altri motivi perché questo è il terzo giro poi ne faremo un quarto e poi si ricomincerà da capo Voi dovete sempre contare che dovete fare due giri di maglie alte e il terzo quando andate all'incrocio dovete tornare al primo giro quindi si termina devo aver sbagliato qualcosa nel fare Si termina poi il giro andando a fare le ultime due maglie alte, quindi una maglia alta nella penultima maglia alta, una maglia alta nella terza catenella. Quindi io ho terminato il mio terzo giro e adesso si ricomincia col quarto e io tornerò a, lav a lavorare con il blu, era solo per farvi vedere il più, il, in maniera un po' più nitida come fare l'incrocio. Mi giro con il lavoro e vado a fare il quarto e ultimo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta, una maglia alta in ogni maglia alta. Quindi, semplicissimo il quarto giro. L'unico giro complicato è il terzo, ma vi posso assicurare che andando a fare diventerà sempre più bello, cioè più facile da fare e vedete: le x si vedono sia davanti che dietro. Quindi, quarto giro, andiamo a fare tutte maglie alte. In questa maniera allora Terminato il mio quarto giro quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere quindi adesso mi giro arrivato a fare il primo giro vi ricordo che il primo e il secondo giro sono tutte maglie alte il terzo giro è quello dove abbiamo la x il quarto giro sono tutte maglie alte quindi veramente una lavorazione molto molto semplice solo il terzo giro quello che da un po eh, più di più da eh, difficile da fare magari però vi ripeto è semplicissimo dovete entrare nel in due giri sotto quindi saltate il secondo giro quando andate a rifare rifate il primo rifate il secondo nel terzo quando dovete scendere voi dovete scendere ritornando al primo giro t4 in modo tale appunto da avere le x io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto questo motivo eh, fino ad arrivare penso che arriverò almeno a fare un'ottantina di centimetri ma vi farò sapere con sicurezza Ora alla fine sono arrivata a fare 85 cm e volevo farvi vedere bene un po' come vi dicevo la lavorazione, vedete, questa sono alla fine la lavorazione che verrà fuori, ci sono tutte queste belle X, ehm, io non farò alcun tipo di bordino, lascerò eh, la, eh, la, la, la copertina così come è venuta, perché mi piace così, sapete, non sono amante tanto dei, dei bordini, però voi potete fare il bordino che più preferite, vi volevo solo far vedere bene come vede la lavorazione, vedete. Si ripeto sempre quattro giri e vi ricordo che nel terzo quando andate a fare le x dovete scendere nel primo giro quindi saltando il secondo in modo tale da avere vedete che ogni x alla fine è separata da due giri di maglie alte che sarebbe il primo l'ultimo dei quattro è il primo dove vi andiamo a fare perché questo tira quindi vedete tra le due x voi avete due giri liberi diciamo così giri liberi e poi comunque nel secondo giro in atto avete la x quindi questa è tutta la lavorazione e quindi la mia copertina è terminata.